Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video Purtroppo oggi sarà l'ultimo video delle prove libere più le qualifiche Il campionato volge al termine e con la gara della scorsa settimana si è riaperto tutto Avendo fuori gioco, Palumieri con soli 25 punti da me e Critelli con 14 punti in meno a me chissà che possa essere la volta buona per uh, finalmente vincere il titolo purtroppo sicuramente i punti persi lo scorso fine settimana beh, quelli peseranno però ovviamente noi come al solito ce la mettiamo tutta e chissà che il destino ha in serbo per noi qualcosa di buono assoluto libere divertentissime poi ah, come godo con quel super limitatore e in queste condizioni come abbiamo visto la scorsa settimana vado forte infatti sono stato il più veloce in pista però adesso che si asciuga la pista e io non la conosco chissà sono l'unico a non conoscere la pista speriamo che il simulatore sia servita a qualcosa? Che anche con l'asciutto la condizione non è assolutamente male, anzi la pista mi piace e molto più di quanto l'avessi vista al simulatore. Infatti, al simulatore non mi piaceva. E adesso vediamo un po' per le qualifiche che cosa riusciremo a fare. Yow. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 29 millesimi 29 millesimi 29 millesimi pole position finalmente perso i 29 millesimi quindi un niente però chissà che ne vedremo delle belle in gara 1 beh il mio diretto rivale Critelli in questo momento è a soli 29 millesimi da me però io non devo fare la gara su Critelli ma su Palumieri in quanto è lui il mio più pericoloso rivale tra virgolette. quindi lui partirà ultimo per un problema tecnico avuto in qualifica quindi ci sono tutti i presupposti per sperare e puntare a fare bene questo video finisce qui e che dire tra una settimana puntuali su questo canale perché ci vedremo per il video di gara 1